Per fare le orecchiette pugliesi servono farina di grano duro, sale ed acqua fredda. Per lavorarle, un semplice tavoliere di legno. Mettiamo la farina sul tavoliere. Con la mano formiamo un buco al centro. Aggiungiamo l'acqua, il sale e con le dita andiamo a mescolare, facendo attenzione di raccogliere man mano la farina esterna nei lati. Aggiungiamo man mano l'altra acqua e continuiamo a raggruppare la farina esterna. Fino a formare una specie di poltiglia. punto la nostra amica Giorgi vuole imparare. Benvenga, dai mettiamoci al lavoro. Abbiamo messo da parte la prima cosiddetta poltiglia e raggruppiamo il restante. Facciamo sempre un buco al centro e versiamo la restante acqua. Anche qui continuiamo a raggruppare. Ed insieme prepariamo l'impasto compattiamo adesso l'impasto esattamente così come in video ben lavorato circa 15 minuti a questo punto copriamo la massa con un tovagliolo e lasciamo riposare circa 20 minuti trascorso il tempo di riposo tagliamo a fette con un mattarello assottigliamo l'impasto a circa un centimetro di altezza e tagliamo a tocchetti un centimetro di larghezza e la nostra Georgie si diverte adesso tocca a Georgie è veramente molto brava e eh si sì. Arrotola, sì, bravissima, taglia i tocchetti un po' grandi ma non fa niente. Brava davvero, sì, ha imparato abbastanza bene. Brava signore, sono Ma no, bravissima! Bravissima, bravissima. Le orecchiette poggiane sono semplicissime da fare. Sono molto leggere anche. Vedete? Con il dito fare scivolare. Poi gira nel dito stesso dell'altra mano. Adesso tocca alla nostra lieva. Um, un po' impacciata. Mostriamo nuovamente. Sì, brava, ma attenzione, non devi premere, devi lasciare libero, sciolto girando sul palmo della mano molto morbido brava Giorgi brava bravissima Grazie. bravissima super e poi alla fine ma proprio brava eh, Giorgi ha proprio imparato benissimo, brava Giorgi. E Dietma: che guarda, bravo anche Ditma. Eh, eh. Lui prepara la pancia già, bravissima. Mamma mia, ma Ed ecco la nostra allieva trionfante. Con due ore del suo tempo ha imparato a fare le orecchiette pugliesi fatte in casa. Andiamo a cucinare. In una pentola mettiamo 5 litri di acqua e sale quanto basta. Facciamo bollire e immergiamo le orecchiette. Appena salgono su, le orecchiette sono pronte, già da scolare. Ma noi facciamo la prova del 9 e ne assaggiamo una. Sono pronte. Una volta scolate le possiamo condire a piacimento. In questo caso le abbiamo condite con un semplice sughetto al pomodoro fatto in casa. Ed ora andiamo a degustare. Voilà! Buon appetito dalla Puglia! Ingredienti per 4 persone. 500 g di farina grano duro due bicchieri di acqua fredda, 270 ml, un terzo di cucchiaio di sale, 7 grammi circa. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e iscriviti al canale. Ciao, ti aspetto!